Grazie ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Vistrima, oggi siamo qui tornati su Brawl Rico Oggi torniamo qui alla modernità e proveremo ad arrivare al grado 21 Se non al grado 22 ragazzi, i trofei si fanno in fretta, quindi c'è la possibilità Cominciamo subito Vai Eh shelly con le energie mo che mi... mi ha sbagliato tutto Uh 4 energie con una cassa e vai Oppui. Ma lì, come si salva Ah ecco Siamo diventati come al solito Il nemico pubblico Dobbiamo Scapparcela eh, eh ci voleva questa ventata di mare per un po' con tanto di pulito da che finita e invece non è finita! no eh uh oh oh io non uso mai gadget perché questo gadget mi trovo... E ora Porco Beh, non poteva vincere, dai eh. Oh, oh grado 21. Che preferisci forse una sette? Che forse una questo è un insulto, questo è un insulto Vacci, E il team, il pro team, bravo, bello a fumare eh bello a fumare ah, usi il gadget e uso lo uso grazie visto che mi ero rubato energia grazie no no! I Non è possibile... No! E dai! Mi sparo da qui perché queste cose non ci si sono attivate le chat del 2012 Del 2012 per andare a rompermi, impossibile oh. Ma dai Ma dai, non mica esisto solo io, oh, oh, quello che ti meriti Oh, oh E eh, vabbè dai, i corvi li amo ma allo stesso tempo li odio Ecco, ecco perché li odio Dai E niente, è finito No! Eh no, è finita. E invece, se ne va Ancora! Ma basta! Il grado 22 Ragazzi, così, Ma più troppo in sto account che nel mio primo account, questo troll è assurdo. <sussurra>